Benvenuti spettatori di Le Fonti TV a una nuova puntata di Agora Marketing dove eh, parleremo delle strategie di marketing e di comunicazione eh, di un brand molto importante eh, nel mondo digitale Intel eh, un brand che lo ricordiamo è riconosciuto all'interno della classifica eh, dei marchi top 50 a livello internazionale lo faremo in compagnia dell'ospite che mi ha raggiunto in studio ovvero il dottor Agostino Melillo, Communication Manager Italy and Influencer's Lead Europe, Middle East and Africa di Intel, a cui naturalmente do il benvenuto. Salve, grazie. Grazie a lei per essere qui con noi. Innanzitutto, dottor Melillo, ecco, le chiedo che cosa vuol dire fare marketing per un brand importante come Intel e quali sono le vostre leve di comunicazione? Beh, è una responsabilità molto importante quella di rappresentare la comunicazione e il marketing di un'azienda che parla a un numero molto elevato di persone, quindi ehm, c'è un, un lavoro molto importante da fare in, in termini di, di strategia, di obiettivi allineati con quelli che sono la, quelli, i valori della casa madre, ma anche localizzarli rispetto a quella che è la realtà del contesto italiano. Quindi diciamo, è un lavoro eh, diverso rispetto a lavori che si fanno in molte altre aziende, ma eh, è una funzione eh, che eh, tutto sommato ha dei punti anche in comune, con quelle che sono le peculiarità della nostra funzione. Ecco, ovviamente voi vi occupate insomma di tutto il mondo eh, digitale, essendo questo tipo di azienda, immagino che la comunicazione e il marketing sia legato e si svolga prevalentemente attraverso internet e i social, è effettivamente così? Allora, il, il mix di comunicazione si dirige verso eh, i luoghi dove le persone si trovano, dove i nostri pubblici sono situati dove il pubblico eh, è, possibile, è possibile raggiungere il nostro pubblico quindi internet ha una, um, una, una presenza molto importante di persone più del 70% si connette ogni giorno su internet circa l'88% se vediamo le persone tra i 35 e i 54 anni e restano collegati per circa 6 ore al giorno quindi sicuramente è uno dei luoghi eh, dove si rivolge la nostra comunicazione e una cosa molto importante che eh, si è evoluta con internet è la misurabilità perché avere la possibilità di eh, tracciare, di avere un, una misurazione del, dell'impatto dell'esito dell delle attività di comunicazione che hai messo in campo è molto molto importante e internet dà la possibilità di fare tutto questo e mi viene da dire che non è soltanto un'azienda eh, così orientata al digitale come la nostra dove noi costruiamo le fondamenta del digitale con Uh, con i chip, con i processori e quant'altro, ma uh, andando avanti nel futuro con un mondo sempre più digitale ogni azienda diventerà un'azienda tecnologica, quindi essere presenti e conoscere il mondo digitale sarà un must per tutti. Certo, una necessità, insomma, a livello eh, generale. Quando si parla di comunicazione digitale, inevitabilmente anche si parla eh, di social network. Proliferano ormai ne abbiamo veramente eh, di tutte le sorti, da eh, quelli più professionali che riguardano il mondo del lavoro, mi riferisco naturalmente a LinkedIn, a quelli più legati invece al personal branding, come Instagram, come Facebook, senza dimenticare naturalmente poi il fenomeno TikTok, che è conosciuto e diffuso eh, tra i più giovani. Ecco quanto sono importanti social network per voi e in quale social network vi riconoscete maggiormente allora, i social media sono molto molto importanti eh, anche qui eh, l'utilizzo dei social media è, eh, è, è molto molto forte nel nostro paese come in altri paesi eh, oltre il 70 del, delle, delle persone hanno un account su almeno un social network in italia quindi è importante esserci eh, riguardo l'affinità diciamo che Uh, non c'è un social media a cui siamo più affini degli altri, così come um, spesso si sente dire che ci sono social media adatti più a un target che a un altro. Uh, secondo me non è così, secondo me um, non è detto che LinkedIn o Twitter sono per B2B ad esempio, o Facebook e Instagram sono per il B2C, perché aziende sono fatte da, da persone e le persone sono Uh, dipendenti di un'azienda ma sono anche uh, persone con un tempo libero e non c'è un interruttore per loro che decide di, uh, di switchare on e off quando si trovano su un social media o su un altro quindi è possibile che io decida di comprare un paio di scarpe mentre sono su mm. uh, LinkedIn o su Twitter così come posso decidere di rinnovare la flotta di PC della mia azienda mentre sono su, su Instagram è un mondo molto più fluido è un mondo tempo. molto fluido e uh, basato sulle persone quindi um, la differenza che c'è tra i social media è il fatto che il medium è il messaggio, come diceva Marshall McLuhan, quindi uh, è un, il contenuto a cambiare. Quindi non mi sorprenderei se vedessi una, una pubblicità di una marca di scarpe o di rossetti su LinkedIn, ma mi sorprenderei se uh, attuassero la stessa comunicazione su Facebook e su LinkedIn, perché ovviamente il... Il, il social media non è neutrale, quindi c'è bisogno di adattare il contenuto a social media ed essere autentici. Citava eh, TikTok, TikTok attualmente è una sfida mm -hmm. per molte aziende, molte non sanno come approcciarsi. È riconosciuta l'importanza perché ormai la generazione cosiddetta Z sì. mh, è su TikTok, eh, parlano utilizzando spesso i trend di TikTok, quindi si cerca un po' di intercettare. Uh, i luoghi presidiati uh, dalle persone, però bisogna farlo in maniera autentica, quindi uh, replicare ciò che va di moda su TikTok probabilmente non è la strategia giusta, ma bisogna o affidarsi alle persone che sanno comunicare per loro, è autentico comunicare su quel canale, o trovare una propria strategia che funziona bene col linguaggio di TikTok. Certo, ecco, l'autenticità sicuramente ecco, è un valore insomma, eh, per, per voi e ne parleremo poi eh, di valori, ma prima voglio introdurre l'argomento eh, del, dell'influencer marketing perché naturalmente quando parliamo eh, di social media parliamo anche del fenomeno eh, degli influencer, i youtuber, appunto, poi i protagonisti di TikTok che lei eh, ha citato, ecco, ma eh, l'influencer marketing quanto è importante eh, per voi come azienda? Beh, è importante, continua ad essere importante e siamo anche in buona compagnia perché da una recente statistica ho visto che circa l'85% delle aziende valuta di continuare o di espandere le loro campagne di influencer marketing e anche dal lato dei consumatori la, la reputazione degli influencer, la capacità di riuscire ehm, a guidare o comunque a informarli sul... Uh, a creare affinità con determinati brand è importante, circa il 77% di persone reputa uh, affidabili gli influencer. Quindi noi continuiamo a, a lavorare con loro e espanderemo, anzi, posso dire che è diventato più maturo il modo di lavorare con gli influencer, perché se fino a qualche anno fa si tendeva a consegnare gli influencer un contenuto uh, preconfezionato, -pre mm. quindi trattare l'influencer come un canale, Adesso è sempre più riconosciuta l'influencer come persona, quindi con delle proprie caratteristiche, con un'audience che li riconosce per i propri modi di fare, di rivolgersi, per i prodotti che sceglie. Quindi si cerca eh, di fare in modo di creare un dialogo con l'influencer, proporgli contenuti e prodotti affini e cercare di fare integrare il brand nella loro vita. Faccio un esempio di un prodotto di consumo, che potrebbe, un prodotto sì di massa, potrebbe essere il, un passeggino per, uh, per neonati. Vedere un advertising di un influencer che comunica questo prodotto magari lo rende uh, più conosciuto, più visibile. Ma vedere delle, story, delle stories su Instagram di questo influencer che lo utilizza nella propria vita quotidiana dà un valore Diverso la comunicazione. Sì, di immagino identificazione anche e poi soprattutto di affidabilità della serie. Se lo utilizza lui, allora o lei possiamo fidarci, insomma, visto che eh, ha dimostrato la sua autorevolezza in, in più occasioni attraverso i suoi video, attraverso la sua reputazione che si è creato uh, online. Quindi appunto abbiamo parlato di autenticità, di affidabilità, eh, ma eh, quali sono le altre caratteristiche che un influencer deve possedere per aspirare a diventare appunto testimonial di Intel? Mi riferisco naturalmente ai valori, agli atteggiamenti e poi anche ai numeri, perché insomma quantità e qualità in questo caso devono andare di pari passo, immagino. Assolutamente sì, come numeri non, non valutiamo il numero di follower, o il numero mm -hmm. di subscriber, mm -hmm. o quindi quelli che sono uh, la fan base dell'influencer. Ci sono numeri più rilevanti a nostro avviso, ad esempio uh, la rich media dei post, potrebbe essere un, un indicatore molto più affidabile rispetto al potenziale di uh, visibilità di ogni contenuto dell'influencer, o anche l'engagement rate nel momento in cui vogliamo suscitare un, un, una discussione o avere l'engagement della, della fan base. ma ancora più importante sono i valori profondi, perché uh, nella scelta di un ambassador o di un influencer con cui fare una campagna c'è bisogno di un'identità uh, un valoriale che uh, si basa su concetti più universali, come ad esempio non devono, non de non devono essere uh, volgari, non devono fare hate speech, devono essere inclusivi gli influencer, quindi fare in modo che nessuno sia discriminato nel, nel loro, nei loro contenuti eh, e anche eh, dei valori invece più legati al brand ad esempio se sono un brand eh, che vende carne non andrò mai da un influencer vegano per proporre i miei prodotti quindi ho bisogno di, di una condivisione valoriale che viene prima ancora dei numeri eh, tant'è che molto spesso ci si rivolge a dei micro-influencer mm -hmm. nel momento in cui vediamo che più che eh, la numerica e quindi il reach potenziale è importante che quell'influencer sposi i valori, faccia proprio il, il contenuto e il prodotto e riesca a veicolarlo nel miglior modo possibile, anche perché l'influencer rimane influencer anche dopo aver avuto il rapporto col brand, anche dopo aver certo. veicolato il, il messaggio. Ed è importante che la sensazione, il sentiment del, col brand... Resti positivo anche dopo. Certo, anche una sua autonomia comunque. Eh, ma c'è ecco un personaggio, un influencer del mondo appunto dei social, eh, ma anche, non lo so, del mondo dello spettacolo, dello sport, che a lei insomma piacerebbe consegnare un progetto, comunque legare la sua immagine a quella di Intel? Ce ne sono diversi, mm. non faccio, magari non faccio nomi. nomi in questa sede. Qualcuno <ride> okay. ha avuto anche la fortuna di lavorarci okay. già. Ad esempio, posso citare il caso di un, di un influencer molto giovane attivo su YouTube, che era diventato noto per delle esperienze abbastanza fuori dal comune, sì. quindi esperienze estreme o molto creative, anche lavorando con brand. Abbiamo visto uh, questo youtuber fare uh, dei, dei robot spettacolari per uh, veicolare un messaggio di un brand. E nel nostro caso. Uh, avevamo un prodotto che uh, matchava particolarmente bene con questo tipo di esperienza, era un, una piattaforma per uh, PC in grado di um, assicurare una, tale, una, una, una durata di batteria di oltre 9 ore e di non far calare le prestazioni nell'uso senza batteria. Quindi abbiamo contattato questo, questo influencer, abbiamo uh, detto le caratteristiche, ma soprattutto abbiamo sfidato a, ad andare in una isola, senza elettricità e di provare a montare il video utilizzando il laptop senza mai caricarlo. Quindi 9 ore di tempo, in un'esperienza estrema ma molto molto... Um, affine a quelli che erano i contenuti di questo di questo eh, molto, molto interessante insomma il caso che ci ha, che ci ha esposto quindi aggiungendo tra l'altro un'altra caratteristica quella della creatività e del sapersela insomma, cavare anche di fronte eh, alle sfide ha accennato prima nella sua risposta anche alla facilità diciamo così per il mondo um, del, del web del digitale di calcolare il ritorno economico di un investimento attraverso appunto i dati eh, che avete a disposizione però non è sempre così immediata l'equazione sappiamo insomma ci sono anche delle zone grigie eh, che riguardano internet eh, e il web quindi io ecco le chiedo quali sono gli strumenti che vi consentono poi di capire di verificare se eh, una strategia di marketing di influencer marketing effettivamente ha avuto effetti positivi oppure no? Sì, il tema è affascinante, mm. perché ovviamente nessuna campagna di comunicazione, eh, non deve, cioè, ogni campagna di comunicazione deve essere misurabile, cioè nel momento in cui eh, la tua campagna non è misurabile, stai sbagliando qualche passaggio. Magari eh, la domanda o l'impostazione della campagna stessa è errata. Quindi è importante partire eh, sempre dalla misurabilità delle proprie azioni. Uh, c'è stata un'evoluzione nella misurazione dei risultati uh, prima nel parlare di uh, engagement o di impression soprattutto quando sono earned, quindi senza pagamento dal, dalle relazioni pubbliche fino al, um, alla relazione con gli, con gli influencer uh, si valutava l'advertising um, value equivalency, quindi quanto quelle impression sarebbero costate in termini, uh, in termini di, di spesa pubblicitaria è un po' in disuso questo, questo metodo Così come eh, posso dire che il ritorno sull'investimento in tutto ciò che riguarda il, eh, la parte alta o media del funnel è sempre un po' complicato. nel momento in cui si parla di reputazione, si parla di awareness. Eh, è sempre difficile vedere quanto l'impatto eh, sta avendo esattamente quel risultato. Eh, celebre, un celebre imprenditore americano diceva, io eh, sono sicuro che il 50% dei soldi che spendono nella pubblicità sono eh, spostati sono spesi male, mm -hmm. sono inutili, ma non so quale 50% sia quello utile. Quindi ehm, è difficile avere un ritorno, mm. eh, una conoscenza immediata su quale impression ti sta generando quel ritorno. Però ci sono magari altri modi di porre la stessa domanda, ad esempio non focalizzarsi sul ritorno, sull'investimento, ma sull'obiettivo. Quindi la risposta potrebbe non essere eh, quanto è il ritorno sull'investimento, ma il mio obiettivo è raggiunto o meno. Quindi parto da un obiettivo, do un valore a quell'obiettivo nella strategia che si, vuole, ehm, che si vuole mettere in piedi e si impostano dei key results per fare in modo, tre, quattro key results, per fare in modo di poter tracciare questi obiettivi, key results che devono essere dei numeri, quindi avere eh, modo di eh, capire eh, quanto quel key results eh, è, è stato raggiunto o sia raggiungibile cercare di porsi un metodo per uh, valutare e rivalutare questi Key Results periodicamente, potrebbe essere mensilmente, potrebbe essere uh, due volte al mese, in modo tale da poter ritoccare il budget o ritoccare le azioni da fare per, uh, per raggiungere quel determinato obiettivo. Quindi è fondamentale impostarsi i giusti obiettivi e i giusti Key Results, per rispondere alla domanda, sto investendo correttamente o non sto, non sto investendo correttamente. Un campo in cui sicuramente possiamo rispondere che il ritorno all'investimento è positivo è quando l'investimento è zero, e spesso con gli influencer si può investire zero, uh -huh. non è facile, ma si può investire zero, nel momento in cui si trova un win-win, un quindi una reciproca utilità, e ad esempio nel mio settore eh, dare informazioni a influencer per rispondere alla propria community, dare prodotti in anteprima, invitare ad eventi esclusivi o avere modo di uh, potersi informare su quelle che sono le proprie passioni o fornire prodotti okay. in grado di supportare i loro progetti sono tutte uh, azioni che possiamo fare che non ci costano. Un investimento ma possono portarci uh, risultati in termini Uno di scambio quindi vicendevole e proficuo per entrambi alla fine esattamente esattamente si tratta come dicevo prima di conoscere uh, l'influencer um, l'influencer è come se fosse un cliente per certi per certi versi quindi bisogna conoscerlo um, dargli valore per fare in modo che la sua esperienza sia positiva e possa a sua volta generare valore per la propria audience connettendola con il nostro brand quindi Thanks è una two-way connection con... Cioè, e poi tra l'altro ecco, eh, trovo anche particolarmente interessante questo eh, punto insomma, della misurabilità degli obiettivi magari più che appunto dei, dei risultati rispetto ad un settore dove si parla poi prevalentemente di creatività quindi insomma l'aspetto diciamo più matematico, numerico, unito invece a quello più artistico, ecco diciamo, diciamo così. Dottor Melillo io la ringrazio tantissimo per averci accompagnato insomma, in questo viaggio eh, che ci ha permesso di conoscere le strategie di marketing e di comunicazione di un brand prestigioso come Intel, grazie per essere stato ospite di Elefonti TV. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Ringraziamo dunque il dottor Melillo, si chiude qui questa puntata di Agora Marketing io naturalmente vi rimando a tutta la programmazione di Elefonti TV.